La mia prima emozione legata all'arte è stata quando ero in quarto elementare dove vinsi un premio che premiava che è il direttore Coluncio delle scuole elementari, un bel premio con un libro, allora da quel libro è nata tutta la fantasia di poter accedere a della cultura insomma da grande poi e lì mi ha portato poi a fare la scrittrice, la poetessa la saggista, la corista la prefatrice, il critico letterario il critico teatrale e l'ecensionista i giorni d'oggi eh, eh, beh quindi direi che sì. questo, questo libro no, di Bruno Mancini, sì. tutto sommato è un po' il filo conduttore perché, perché Michela ci ha raccontato di un libro tu ci sì. racconti di un libro insomma, eh, mostre e insomma sono un po, un po di tutti eh, a parte questo insomma il tuo sogno anche tu sei uno che non ha sogni sì, può, eh. no, perché li tiro sempre fuori ovviamente i sogni guai se mancano bisogna averli sempre e devo dire quest'anno diciamo già due anni con questa pandemia ho proliferato tanto di, di a, a livello arte in quanto ho fatto tante antologie e tante scritture che non per niente già oggi oggi ne escono tre al alla nuvola del Cuxas, tre antologie altre tre sono in arrivo di, di altre case editrici insomma ho dato tanto quest'anno nonostante ci ha soffermato in casa tutti quanti questa pandemia ho dato il meglio di, di me stessa, ecco, mi sono andata da fare. Anche tu, mi sa sì. che sei una stanza bella piena. Sì, sì. Eh. Devo dire beh, ho avuto l'onore di ricevere il premio a livello europeo per valida poesia espressa nella cultura europea nel 2008 ai fini internazionali, pure quella, nonché pure il premio di Bruno Mancini, cui mi pregio di ringraziare orgogliosamente, dove per me il grande presidente Bruno Mancini rispecchia come dire, quei dogmi proprio culturali letterari dove ha spaziato con la poesia con la scrittura con le variegate pure eh, impronte artistiche di tutti gli artisti a, a, livello, come siamo sì, a livello geografico. E, e io vorrei paragonare, se mi è permesso, con grandi elogi il grande e amato presidente Bruno Mancini al grande mitico Khalil Gibran, il poeta libanese. Perché lui, sì, perché lui essendo grande nella sua terra natia, che era il Libano, ha spaziato negli Stati Uniti ed è diventato così famoso e internazionale come lo è oggi il nostro. Presidente Bruno Mancini, un degli un Stati Uniti, sì, sì, e quindi lui e dalla carta geografica di Ischia, beh, a spaziare nel mondo, Africa, insomma, tutte le parti, New York, Egitto, che, che io sappia, invece, no, di più, e a livello europeo. europeo sì, sì, in e per tutto sarà. il mondo, quindi io lo voglio, voglio fare questo paragone, questo confronto perché se lo merita di tutto rispetto veramente il mio applauso è bellissimo, è bello, ho avuto l'onore io l'anno scorso, sì diciamo in quest'anno eh, di, di ricevere il primo premio per la poesia ad aprile quando c'è stata la premiazione, la cerimonia ecco. Eh, e io e dove ci siamo conosciuti qua prova. in questo studio 4 dove ho avuto il piacere, insomma di conoscere pure. La, la conoscevo già l'attrice Chiara, Chiara Pavoni. Insomma, ma dai, è bello, è bello. Non, non è essere vanitosi, però quando uno riceve un premio che è l'orgoglio di è essere certo, stati bene. prima di tutto rappresentati agli altri e poi perché no? Senti, diceva, e il genito cosa ti dice quando vince il premio? Beh, lui è contento, eh, lui è eh, ma quest'anno ne ho ricevute pure tanti dal Campidoglio, eh, sì, sì, poco fa. Insomma, un altro premio a sorpresa è arrivato due o tre giorni fa. Eh, insomma io ho tanti pure io non mi lamento devo dire che sono... allora prima sì. insomma di sentire una poesia o dalla tua bocca sì. o no io non me ne ricordo perché sono tantissime Vuole leggere una poesia? no, quella di de... questo, questo, Ma... do, questo. grazie, eh grazie, questo, qua. Abbiamo questo, questo, sì. certo. e questo, prendere gli occhiali perché questo, questo, questo, questo, io intanto che aspetto questo, sì. approfitto per mandare eh, il mio saluto personale a Bruno da parte anche di Cacao e Castagna che hanno apprezzato tantissimo tutte queste persone bellissime che solo grazie a Bruno non per niente sì. loro sono Bruni eh, questa sera non, non avrebbero mai conosciuto quindi grazie Bruno, grazie di tutto grazie del, del tuo esserci sempre grazie della tua gentilezza e anche della tua ironia perché diciamo Bruno è anche una persona molto ironica e molto leggera quindi un, un altro applauso Bruno ci vuole, mi dispiace. Allora, Viva eh. Bruno! Viva Bruno! L'ho vista. Ecco. Allora, vivere di te, tu, guerriero della notte, sfidi le stelle nel deserto della solitudine per donarle a me, mentre io, angelo della passione, tra le lampare della tua anima accesa come fuoco arderò per non smettere mai di accompagnarti con sospiro carnale sul palcoscenico della vita lucente la mappa della tua pelle svelerà eco di incanto per sbocciare nella magia di due amanti all'infinito dove bastano poche gocce di rugiada per dare linfa d'energia al nostro follamore paradisiaco puro desio d'eternità tra le vele del vento e di giovani tramonti, su galassie dipinte d'antica suavità. Miravigliore, no, grazie. Io direi che questa poesia è un augurio bellissimo per l'anno prossimo. Sì. Eh. Cioè, eh, dobbiamo pelleggiare tutti verso l'anno prossimo sì. con, eh, con amore, con entusiasmo, con speranza. speranza, gioia. Di amare eh, sempre che il colore, colore, ci vuole bene, ecco, quello sì, perché tu il della notte. E' colui che ti dà um, sospiro di, di, di passione, di amore, di affetto, di, di collaborazione e di, e di emozione pure vitale. Ecco, sì. quando, ritornando sempre al discorso contro la violenza sulle donne, anch'io anni fa, il primo anno che eh, Amnesty International ha voluto proprio la giornata contro la violenza sulle donne, io ho avuto l'onore di fare con dispiacere pure per questi casi brutti che succedono, un mini racconto dove è stato pubblicato per la giornata proprio per il 25 di novembre. E speriamo che le cose cambino, per quanto la legge due giorni fa è cambiato un pochettino. E speriamo piano piano di fare passi da gigante perché l'uomo che vogliamo vicino è colui che ci ama. Non, non cerchiamo nulla, dai, ah, se no. non rispetto, amore per la società stessa, poi che dobbiamo fare la stessa convivenza su questo pianeta. Quindi, l'uomo Dio l'ha mandato, la donna l'ha mandato, perché non volerci bene, ah, Ecco, eh, Quindi, l'interrogativo cioè li eh. eh, sono... è fare dei percorsi, Bella bisogna fare dei lavori, ma anche ah, proprio no. appunto l'emozione, le sì. la comunanza di altri che insomma è stato un po' il filo rosso di oggi io direi di radunarci tutti fare una bella ripetita Grazie, finale sì. qua.